Il libro che, che consiglio l'ha scritto Francesca Serafini, si intitola Questo è il punto, istruzioni per l'uso della punteggiatura ed è un libro che riesce a mh, raggiungere due obiettivi contemporaneamente. Si propone come un breve prontuario per risolvere una serie di perplessità che riguardano l'uso dei segni eh, interpuntivi e contemporaneamente prende le distanze rispetto a quella che è la... Eh, a quelle che sono le due idee eh, tradizionalmente in lotta eh, rispetto all'uso della punteggiatura, eh, la concezione pausativa che è quella scolastica che ci dice che il punto, la virgola, il punto e virgola indicano delle pause all'interno del testo, quasi dei lunghi respiri che dobbiamo prendere leggendo e invece la concezione logico-sintattica che è quella che Serafini dal mio punto di vista molto giustamente sostiene, ovvero la punteggiatura serve a scolpire le frasi, serve a scolpire il discorso letterario. Giorgio Vasta per Club Dante.